momento dell'house tour. Ve l'ho fatto penare, anch'io l'ho penato, ma adesso incominciamo. Allora, prima cosa, finalmente ho trovato un utilizzo al mio acquisto inutile da Piacenza due anni fa. Ho una porta da reggere. Questo è l'ingresso. Qui ci tengo le giacche e le borse, di esempio questa è quella della palestra, così ready to go. Documenti del motorino perché devo lasciarlo fuori in quanto non ho un garage e quindi me li porto dietro perché oppure che mi rubino dal sottosella i caschi che ne ho ben due per portare i miei amici quando vengono evviva <ride> e poi qui voglio fare una cosa molto carina che è tenere le mie borsette quindi questo è l'ingresso con panca e questo tavolino dove metto essenzialmente oggetti che utilizzo quando devo uscire che scordo sempre gli occhiali li dimentico sempre Qui poi si entra in salotto slash cucina e questo ovviamente è il mio ambiente preferito. Io sono in affitto e ho trovato questa casa grazie a una mia follower che mi ha scritto una mail mandandomi le foto di questa casa verso giugno-luglio. Io sono venuta però avevo già deciso di prenderla perché me ne sono innamorata subito attraverso le foto. Soprattutto della cucina che appunto è il mio ambiente preferito e dove posso finalmente sbizzarrirmi e portarvi le care vecchie ricette che causa tugure di piacenza non potevo portarvi. Ho un sacco di spazio ma davvero tantissimo, c'è frigo, freezer enorme e poi tantissimo spazio per la dispensa Cioè ragazzi si sta parlando di ante su ante e io sono da sola, non riesco a riempirle Questo che si alza così, guardate che carino E poi udite udite, ho la lavastoviglie. Cioè per me avere la lavastoviglie è qualcosa di incredibile. Mi sento davvero royal. Wow. Finalmente finito il periodo lavo i piatti a mano. <ride> un fornello, che è un fornello. Non è quella cucinetta da studente fuori sede, ma è finalmente un fornello vero, una cucina. Qui wow. altra dispensa e fatemi sapere se volete vederlo, ma sto pensando di fare un video sulla mia dispensa. Quindi se lo volete lasciatemi un commento e fatemelo sapere. Questo tavolo secondo me è bellissimo perché i miei proprietari sono dei Ferramenta e quindi questo tavolo l'hanno fatto loro. È una botte di vino e intorno ci hanno messo questa banda per far sì che sia un tavolo. È molto particolare e difficile da coprire, infatti adesso sto cercando le tovagliette perché mi hanno dato loro una tovaglia che ha cucito la padrona di casa, però se usi una tovaglia e poi la sporchi, poi devi lavare la tovaglia e non è molto comodo, e pratico. Preferisco la tovaglietta, c'è lì e fatto. Guardate questa lampada, questa è una ruota di una bicicletta e loro ci hanno messo tutta la fascetta intorno delle luci e fa una luce sul tavolo pazzesca, fenomenale. Volevo far vedere questo che è tipo il mio angolino motivazionale che se vi ricordate avevo anche a Piacenza ed è questo cuore di ferro che mi ha regalato la mia amica non mi chiedete dove l'ho preso perché non ho toccato l'idea e poi gli aggiungo tutti questi arzigogoli che sono delle cose che mi porto da anni questo me lo fece tipo una amica di mia nonna quando avevo 5 anni e questa l'ha presa in Sicilia decenni fa qui ho il mio angolo piatti che ora è molto triste <ride> perché è vuoto sto aspettando il servizio di Villeroy che mi deve arrivare, che me lo porta mia mamma e cercherò di riempirlo, ma comunque nel trasloco sono andati distrutti qualche piatto, qualche ciotola. Sono rimasta con due piattine L'essenziale? Cioè, proprio se viene una terza persona. No, tu non puoi mangiare con noi mi piace, <ride> <ride> <ride> <Cazzo è bella. ride> però c'è davvero tantissimo spazio. Fatemi conto che lì c'è una ciotola e quello sarebbe il ripiano delle ciotole di luna. Cioè, persino Luna al suo angolino, finalmente ho un forno. Quando sono arrivata a Piacenza era talmente sporco Che non l'avevo neanche aperto Non mi sono neanche messa a pulirlo E invece qui gli inquilini che c'erano prima Nemmeno l'avevano utilizzato Finalmente ho un forno e ne utilizzo anche troppo Secondo me alla prima bolletta della luce Dirò, va bene, ok smettiamo di utilizzare il forno Tutta la cucina è scontaminata Non c'è una fettina di glutine Se non per l'angolo di Jimmy Questo è l'angolino che, che ho dedicato a ancora nel sacchetto <ride> no no è tutto insacchettato risistemato ripulito però gli ho detto tesoro ti faccio una gentile concessione ti lascio questo spazietto e lui se l'è preso poi qui c'è l'angolo salotto divano relax questo è un divano a letto utile per quando ospito i miei amici questa televisione non è mia non sono così royal la mia televisione l'avevate vista era una roba grande così questa era dentro l'appartamento io l'ho accettato e detto, grazie tutto questo è stato creato da loro ed è spazio per gli arzigomoli, gli accessori, le cosine come vedete io sono arrivata soltanto a questo ripiano perché ancora non ho abbastanza roba, cioè io quasi quasi mi sono resa conto che non ho abbastanza devo creare, costruire aumentare e quindi qui ho messo un po' di cose che sono dei ricordi, dei regali i love pizza, perché sì, questo è sempre da ricordare. E qui è dove passo la mia serata. Solitamente dopo cena mi prendo, faccio una tazza di tè che bevo appoggiando sul mio tavolino da uh, colazione a letto. Però lo uso anche come tè dopo cena sul divano. divano. Anche in questa casa, cioè, devo essere davvero l'attrazione delle mensoline porta barattoli perché c'erano queste due mensoline che io ho riempito di barattoli. Ripeto, a quanto pare non sono abbastanza pro perché non riesco a riempire la seconda mensolina. Quindi adesso dobbiamo aumentare i barattoli con i semi e le noci. Da qua si esce poi sul terrazzino, che ovviamente è un casino perché dovevo avere un angolo incasinato in casa. Cioè ne abbiamo approfittato ora che era un po' tutto ordinato, però l'angolo incasinato c'è sempre. E adesso c'è un po' di secume Perché le piante e le piantine sono un po' secche E non sono state ancora, non è stata data l'acqua eccetera Però come vedete qui c'è tantissimo potenziale Per mettere delle piantine, per creare il mio piccolo orticello. Mi piacerebbe tantissimo mettere qui i pomodori, la rucola, e il rosmarino Cioè cre farlo crescere Qui sopra la proprietaria aveva messo l'edera e io quando ho visto le foto questa era verde e rigogliosa ed era uno spettacolo fantastico quindi se riuscirò nella mia permanenza qui cercherò di uh, far uh, vivere di nuovo questo giardino perché io adoro le piante ma soprattutto pensate io che raccolgo le caramelle direttamente da qui cioè è proprio uno spettacolo da qui poi si passa e si va verso la camera da letto Passando prima per questo corridoio dove c'erano già appesi questi chiodini e io ho appeso dei quadri slash quadretti motivazionali che mi porto dietro da tante case da anni Sono cose che mi rappresentano, cose che indosso cioè io la mattina scendo, dopo vedete la camera, prendo la mia vestaglietta e sto in casa e mi fa sentire molto coccolosa <ride> è una cosa che davvero cioè, questa casa la sento proprio, proprio mia come volevo... come voglio vivere io anche dai colori, da tutto proprio la sento mia già sono qui da tre giorni quindi penso sia un buon risultato anche io la sento un po' mia <ride> <ride> questo è il bagno finalmente ho dello spazio finalmente ho una doccia dove posso davvero farmi una doccia decente quindi, utilizzerò quella della palestra, sì, perché risparmio l'acqua e risparmio il riscaldamento, qui bisogna sempre pensare a una budget, però finalmente potrò farmela per bene anche a casa e farmela con calma, tranquilla. Ho una lavatrice che mi dice esattamente il programma che devo utilizzare, finalmente non devo andare a caso. Oh, guardate, questo è lo specchio più tamarro che esiste, aspetta. Cioè, questo è fenomenale, il LED dietro, secondo me l'hanno messo loro. Sì, sì, l'hanno messo loro. Poi qui c'è il mio angolo, Beauty. Non pensavo di poterlo mai dire nella mia vita, ma è immenso. C'è cioè, questa scatola è piena di trucchi, qui è tutto prodotti per la pelle, i capelli, i trucchi. Quindi se un giorno... Ma vorreste vedere il mio set oppure comunque i miei trucchi, posso pensare di farci un video, anche se però io sapete come sono fatta. No, non vi conviene. Ah, molto figo è quello che è per stendere, non l'ho ancora provato, vedremo, però così posso stendere per bene anche in inverno senza avere il traferuglio di tendini in mezzo alla casa. E finalmente, meno male perché ho la bocca asciutta, finalmente si arriva in camera da letto, che è divisa così, sotto hanno fatto uno studiolo, cioè secondo me questa era una camera da letto, solo che poi per renderla più accattivante hanno soppalcato, messo il letto sopra e qui sotto hanno fatto studio armadio, gli armadi eh, ve li posso far vedere, non sono niente di che, Dentro non sono nemmeno tanto pieni perché mi deve ancora arrivare tutta la roba quindi magari se volete vi farò vedere come ho organizzato il mio armadio Se riuscirò mai ad organizzarlo Qua sotto la scala molto fino, hanno ricavato questo spazio per scope e aspirapolvere e cose Poi qui ho la mia scrivania dove lavorerò Qui sto pensando, dipendentemente anche da quanti vestiti avrò, di tenere solo scarpe questo è un disegno che hanno fatto i proprietari di casa, fighissimo, questa è corteccia vera, bellissimo Finalmente ho uno specchio, sono anni che chiedeva mia mamma di procurarmi uno specchio, di avere in casa uno specchio Mai visto, mai sentito, finalmente ce l'ho già, così non dobbiamo chiedere niente E poi si salgono le scale e si va in camera da letto, cioè a letto E essenzialmente qua su c'è solo questo però il letto è figo perché è un letto a um, come si chiama? contenitore. Ho messo queste scatole, presa che non lo so sinceramente, le ho trovate qui in casa. E in queste scatole ci tengo il cambio stagione, quindi ancora più spazio. Ho davvero tanto spazio, cioè rispetto all'antina che aveva Piacenza qui, non c'è paragone, infatti mi sto espandendo ovunque. E basta, questa è la mia casa, sono contenta di averla fatta vedere, anche perché così posso smettere di fare le stories inquadrando soltanto il mio volto. Tanti tanti video verranno fatti qui, questa è una location che si presta anche per i contenuti per voi, e infatti sono felicissima. E spero che il video vi sia piaciuto, intanto tanti me l'avevate chiesto per questo l'ho fatto. E noi ci vediamo al prossimo video, non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale e commentare. Ciao!